ok allora avevo tenuto una parte 5 che viene da una mia presentazione che ho fatto questa, questa primavera per le scuole che si occupa della privacy nell'attività di didattica online allora questo è un corso per le biblioteche quindi l'attività didattica non è un'attività no, eh, principale delle biblioteche ma so che alcune biblioteche lo fanno ad esempio biblioteche universitarie o di istituti di ricerca di studio di scuole quindi può essere interessante e giusto avere una nozione, quindi la, la, ve la faccio, ve le faccio vedere molto velocemente, ma soprattutto perché Perché questa parte, cioè la gestione della, della privacy nella didattica, a distanza, è stata impattata, è stata rivoluzionata pesantemente dallo tsunami che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo oggi con la pandemia, cioè milioni di studenti che normalmente stavano in classe, adesso sono, ahimè, eh, ai noi, <coughs> costretti a seguire le lezioni online e quindi si devono appoggiare a delle piattaforme che a volte vengono fornite da soggetti esterni non proprio nati per fare didattica a distanza, quindi questioni non da poco. Qua abbiamo avuto un po' di provvedimenti appunto del garante privacy che hanno cercato di fare chiarezza su come gestire la didattica a distanza nel rispetto della privacy e le scuole erano oggettivamente ehm, disorientate ehm, e quindi niente, nel senso che qua la, la, riprende la, il discorso della base giuridica del trattamento e come nel vostro caso si fa riferimento alla lettera E, e quindi eh, attività istituzionale, e ehm, ci spiega che non serve il consenso di alunni, genitori e insegnanti, vedete, perché gli istituti scolastici possono trattare i dati anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni, anche minorenni e genitori, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. E non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza. Quindi non è che per passare in didattica a distanza le scuole a marzo-aprile hanno dovuto mandare a casa degli studenti un'informativa un con un'accettazione di consenso per passare in didattica a distanza, perché comunque rientrava nei fini istituzionali. Peraltro il consenso, di non, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento di dati in ambito pubblico nel contesto del rapporto di lavoro perché appunto abbiamo altre delle sei basi giuridiche che normalmente vengono chiamate in causa eh, anche lì la, le scuole si, si ponevano il problema eh, di, quali, di quali piattaforme utilizzare per fare didattica a distanza eh, non era una cosa anche lì da poco perché dovevi comunque tenere in considerazione i principi di privacy by design, by default e lì quando si, ci si approvvigiona si, si, ci si appoggia su piattaforme che vengono da soggetti esterni che nella maggior parte dei casi sono soggetti fuori dall'Unione Europea quindi sono americani, sono statunitensi, quindi Google per Google Meet, Skype, Microsoft Teams no? tutta gente che non rispetta le norme sulla privacy del GDPR perché rispetta le norme sulla privacy americane che sono diverse e quindi si ponevano non poche questioni e il, il garante privacy ha cercato in qualche modo di dare delle risposte, ripeto, le trovate qua nelle slide, non, possiamo, tanto, non, non, non si pongono questioni, nel senso non siete una scuola, però ecco, nel momento in cui fate progetti in, in collaborazione con le scuole o voi stessi come biblioteca avviate dei, dei, dei corsi di formazione di, di, di didattica vera e propria, se questo rientra nella vostra mission istituzionale potete far, tenere presente queste slide che vi sto facendo vedere. Ecco il ruolo del fornitore di servizi online, online di piattaforme. Vedete, se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con un contratto o altro atto giuridico. È il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola il registro elettronico è a tutti gli effetti una sorta di piattaforma che raccoglie dati personali anche delicati perché nel registro c'è scritto se il bambino quel giorno lì è stato malato, se ha portato un certificato medico e via dicendo e quindi dati in questo caso sensibili. È nel caso invece in cui si ritenga necessario ricorrere alle piattaforme più complesse che ereguino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari, necessari alla formazione configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare. Cioè se io utilizzo eh, Google Meet o, o, o Microsoft Teams, eh, o, faccio, quindi, sostanzialmente, o faccio un contratto con il fornitore in modo tale che lui mi eh, adatti il servizio per fare l'attività di, eh, didattica, oppure sono io che, in quanto scuola, in quanto ente che gestisce l'attività didattica, devo impostare la piattaforma in modo tale da minimizzare la eh, il trasferimento di dati personali, cosa che non era banale, ripeto, in una situazione come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, però all'epoca marzo, quando è successo tutto in giro di pochi giorni, e ci sono volute settimane per cercare di capire cosa fare e come farlo. Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno quindi assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Ehm... Vabbè, peraltro è inammissibile il condizionamento da parte dei gestori delle piattaforme della fruizione dei servizi didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione da parte dello studente e dei genitori del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi non necessari all'attività didattica. Cioè i vari servizi non ti devono obbligare ad attivare non so, anche altri strumenti, no? la, la, la chat, la, la, la, il profilo social, cose che non sono strettamente necessarie all'attività didattica perché lì non stiamo minimizzando, stiamo massimizzando in realtà. È chiaro che questi se di lavoro vendono piattaforme che poi in qualche modo si arricchiscono anche dall'attività di gestione dei dati, cercheranno di, di, di, di, di, darvi, no? di vendervi il pacchettone completo. Ecco, il garante ha spiegato che nell'attività di didattica a distanza bisogna apportare alcune cautele e quindi lo lancio anche a voi come spunto nel caso in cui appunto vivi di infiliate in questo, in questo ulteriore settore ho finito ehm, confido che eh, molti di voi siano usciti soddisfatti da queste due giornate insieme di, di formazione e che vogliate seguirmi ho già visto in queste settimane che alcuni mi hanno mandato la, la richiesta su Facebook eh, su LinkedIn, mi fa piacere continuate, vi ricordo il discorso che su Facebook è meglio che me la mandate sulla, che seguiate la pagina piuttosto che seguire il profilo personale e metterò a disposizione le slide in questi giorni, nel senso che è giusto tempo di ricontrollare che non ci siano errori, poi le metto sulla, sul solito profilo share. le slide e anche i video che poi realizzerò da questa registrazione verranno messi in, in, a disposizione sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike.